Ciao. Ben trovato, ben trovata, il mio nome è Maurizio De Lucchi. ti ringrazio per aver visitato il mio sito e se hai cliccato su questo video è perché probabilmente o sei curiosa o stai cercando degli strumenti per migliorare la tua condizione o forse addirittura realizzare un sogno. Di che cosa mi occupo? Mi occupo di fornire le quattro cose che vedrai elencate qua sotto che secondo il mio parere e la mia esperienza sono indispensabili e utilissime per chi vuole fare farcela utilizzando l'esperienza di tanti anni che ho avuto alle mie spalle ma anche gli nuovi strumenti che ci sono a nostra disposizione oggi. Se ti farà piacere potrai approfondire quello che ho appena ti ho detto nei quattro video che seguono. Ciao e a presto, grazie, ciao, ciao da Maurizio.